La L'Acrino è l'azienda che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. E che il mio stipendio mi consente. Qui ho imparato da Linj e da Raj il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi personalmente di questa cosa perché non voglio lavorare in un'azienda liberale comandata da forze e persone legate a doppio filo ad una mentalità permissiva. Ma eh, in verità... Noi volevamo chiederti le ferie. Quali ferie dai! Che da 4 a 7 siamo alla fiera di Colonia. Eisenbar MS. Sto curando prego non mi disturbare. Io comunque a Colonia non ci vengo. Sicuro sicuro? Pensaci dai.